Oggi è l'ultimo giorno di vacanza, delle vacanze di Natale, fammi vedere te come ti sei conciata, mamma mia, Una, un macaron e un peluscino. Allora, stiamo aspettando degli amici per pranzo, oggi è domenica e domani... È un pompon. Come? Ma è un vino e un pompon. È un pompon, sì hai ragione. E domani dove si ritorna bambine? A scuola, domani si ricomincia la scuola Siete contente? Vediamo le facce Tu? Sei contenta di tornare a scuola? Impassibile Io sono contentissima ma dai che ritrovate i vostri compagni, dai Anastasia è anche bello eh tornare a scuola con i compagni, le maestre. Guarda sei stata bravissima, ti mancano solo 5 pagine e hai letto tutto il libro delle vacanze, complimenti. E anche a te amore che hai fatto anche tu tutti i compiti e anche qualcuno in più per la settimana. Oggi studi eh. Va bene adesso vado ad aiutare papà a preparare il pranzo, ci vediamo dopo che ci facciamo una super doccia, prepariamo gli zaini e... A Ok bimbe sono andati via i nostri amici Oggi hai studiato con la tua compagna bravissima Adesso cosa facciamo? Benietta. Andiamo a fare il bagnetto Ani? Eh? Andiamo a fare il bagnetto Ani? Sì e poi facciamo gli zaini Avete studiato tutto? Avete fatto tutto Anastasia? A te ti mancano 5 pagine da ho leggere. Ho paura mi di scienze? Perché hai paura non hai studiato? Sì, c'ho studiato, eh, no, allora, io ho paura. Hai un po' di ansia? No, subito il primo giorno ci devo vedere. Eh, Magari no? Ho che quando il maestro mi dice del libro io magari non so. Ma vai, facilissimo il tuo libro. Poi la mamma te lo racconta di nuovo, ok? Va bene, andiamo a preparare subito la Mettiamo dentro una bomba bagna? Sì, quella glitterata. Quella glitterata? Va bene, andiamo. Dai, andiamo, andiamo, subito, subito. <ride> una calza <ride> e basta. Avrai mica solo un piede su. Ma un sacco, Eh buona caspita poi anche grosse dai chiudiamo mettiamo il tappo nella vasca queste sono le ultime se facciamo la piccolina e poi abbiamo quelle su, altre giù, quelle che avevo comprato a Natale tutte nella casa non poi le orelle hai chiuso? fai scendere l'acqua mi ricordate il mio video del mio nomastico Sì. Avevamo una sabbietta delle bombe no no le bombe erano quelle, poi la foglietta dove la occhia mettavano. E l'avevamo usata? No. Ah, forse non... è giù allora. Messa no. eh? calda per dopo la metto un pochino sempre. Certo, caro. Questa c'è di più. No, mi piace di più l'altra. Sì, questa questa non... è più profumata. Questa è profumatissima. Va bene, allora. Ci siamo? Allora. Vediamo. Boh. Oh. Oh. Oh. Oh. E che colore è? Secondo eh, me rosa. Andiamo, vediamo eh. se la riprendi. Non oh. si possono toccare le stelle marine. <ride> le uccidi. Ma Colore sì. neutro, però profumo c'è. Mm? Mm -hmm. Ma ne andiamo, io inizio. Later, cosa è successo, amore? Cos'è successo? Fammi vedere l'occhietto, se è rosso. Dai, che lo sciacquiamo. Fammi vedere. Fammi vedere, guardami. rosso, dai, ma poco poco Ti fa tanto male? Lo sciacquiamo subito con l'acqua fresca? Come no? E allora non passa E con che cosa lo sciacquiamo? Con niente? Amore oh. Amore, cos'è successo? Chi è stato? Vanessa E che cosa ha fatto Vanessa? Guardami Ah, perché ridi adesso? Vanessa Ma ridendo Ogni volta che non mi giravo lei mi buttava la schiuma infatta guardami che hai tutti gli occhi rossi ascolta allora è l'ultima volta che fate il bagnetto insieme d'accordo? non lo farete mai più ok? però è l'ultima volta ce lo ricordiamo così la prossima volta non litigate più e nessuno si fa male ti è passato un pochino amore? Mm. ancora no è buono l'asciugamano sì? E di che questo è? Eh? Alla fragola? No. Perché vedo che c'è il pezzettino rosso qua, secondo me è alla fragola Guardami, senza asciugamano, ancora <ride> Senti, pensi di farcela a fare lo zaino o ti brucia così tanto l'occhio da non riuscire a vedere i libri e i quaderni che devi portare a scuola? Oh, sì. Eh? E riusciamo a leggere le ultime cinque pagine? Oh, sì. Eh sì, che sto facendo? So. Non la posso riprendere perché è in vasca ma poi riprenderemo anche lei e, faremo, e ci faremo dare spiegazioni eh. Senti, faccio uscire un attimo Vanessina Sei un pochino più tranquilla adesso? No, perfetto Così mi piaci Che è successo? Anastasia Anastasia cosa? Eh, non vi l'hai vista anche tu, ce anche tu Sì, io in effetti ho visto lei che ti lanciava l'acqua addosso Però eh, la figlia oh. quella con il... Ma cosa stai combinando? Mi hai fatto cadere di tutto, mi hai rotto la sigaretta no? Ah, stai scrivendo sì, Anastasia Sì, c'è giusto un po' di vapore Stai meglio? Uè, ah. testina, stai meglio? Eh. Adesso tu cosa fai? Ragazzi, dobbiamo cenare ancora e fare gli zaini E andare a dormire che domani sono alla sveglia Madonna, sempre una novantenne Tocca le mie mani, tocca Fa sentire Oh mamma mia, sentire che impressione Fa vedere, no, ritocca. ritocca, ritocca Madonna Mi fa impressione Sei, Sei stata poco poco in acqua, Vai, eh a sentire no le tue un pochino meno però anche le tue qua. allora ascoltatemi tutte e due mm -hmm. fate pace no. fai pace Vanessa sì, ma non ti compro quella cosa fa niente fate pace cosa dai appunto niente non male che sei. perdi la memoria facilmente cosa dai eh. cosa mi devi comprare niente mi hai chiesto una cosa prima di Stumble Guys ah. ok fai pace con tua sorella faccio quello che brutta brutta brutta, brutta girati sembra che hai un cerchietto in testa ma che, che forte face, ok face, face, brave face, bella bella bella bella dai un abbraccione cattiva oh, no, non è vero dai un abbraccione amore dai un abbraccione un abbraccione ti asciughiamo i capelli Bravissime! La non tiriamo il pugno Mi perché non fai volare. Ragazzi, vi ricordate eh? quando era Pasqua? Eh. Ehm, so, povero Berto! Ha perso la sorpresa! Esatto, anche, la vi anche vi ricordate quando io ero... cosa? ne avevamo tantissime. Sì, Ma poi ce le avremo di nuovo? Poi faremo un altro Ne avremo. Video. avremo Dai, amore. Ragazzi. Mm -hmm. Allora, vi ricordate anche quando so, molesta non ci riusciva ad aprire l'uovo e poi esatto. ho fatto così. Ok, così. Okay. Proprio così. È nato il pulcino. E il ciclo... Allora, abbiamo finito di cenare. Ovviamente ci siamo asciugati i capelli in pace. Nessuno ha pianto, fortunatamente. E adesso, tra pochi minuti facciamo lo zaino, eh, che poi ci prepariamo per andare a dormire, prepariamo gli abiti per domani e si va a nanna che domani si inizia la scuola. Yes. Ok, pronti per lo zaino. Finalmente dopo 14 giorni si ricomincia. Vanessa, guarda cosa hai nel diario. Prima lo fa la Vane, eh, sì. Ani e poi lo fai tu, amore. Va bene? Allora, testi inglese, e scienze. Ok, pronta. Tu Anastasia lo sai che ti dovrai portare tutto e sarà molto pesante domani lo zaino. Ti è venuto mal di pancia? Hai ancora mal di pancia perché hai mangiato troppo? Sì Eh, non si mangia troppo Allora Guardate l'albero L'albero, sì Abbiamo ancora l'albero, non l'abbiamo ancora disfatto Domani lo tiriamo via no. eh. Ok, Vane, dai okay, Mi sa che l'altro libro in inglese è a scuola L'importante è che tu sei sicura Dove è l'altro libro invece? Quale? là. quale? Ani tu non ti preoccupare, adesso guardiamo il tuo Prima facciamo ah, Vanessa, dai Cos'è? È eh, certo L'hai letto tutto? Poi mi dici come finisce uh -huh. Ok, hai finito amore? Eh, manca scelto Ok, posto Ani, tocca a te Vai. No. Vuoi una mano amore? No. Vai, metti tutto dentro C'è tutto? Siamo sicuri? Sì, dai Il diario e l'astuccio, ok tesoro? No, amore, stanca, la mia bimba. E, senti, facciamo una cosa. Proviamo a mettere lo zaino sulle spalle per vedere quanto pesa? Perché okay. c'hai tutti tutti i libri. Hai messo l'astuccio? No, eh, no, non. Metto. Tu non ce la fai domani. Che... Secondo me pesa di più la cartella di te. Devi stare attenta anche, eh, tu hai le scale. Ma siamo finta, povera! Dai, oh. va bene, amore, va bene. Devi portare, poverino, amore, mi dispiace, così quasi te la porto io, ma si può. Sono sicura che se ti peso pesi di meno della, Dello zaino, proviamo? Eh? Proviamo a pesare? Quello. Te e lo zaino? Dai Prendi la bilancia, sai dov'è? Allora, Ari, aspetta, aspetta, aspetta Prima metti un piedino che si deve accendere Toglilo Amore, sei talmente leggera Che neanche ti... Ok, ti identifica Magno. Vai, allora, tu presi 17... Ferma 17 kg e 6 Scendi da. Uh, tantissimo guarda vorrei pesare io come te io li peso al contrario guardiamo lo zaino vediamo un po quanto pesa lo zaino 5 kg 5 kg e 4 ci sono 12 kg di differenza vabbè dai ce la puoi fare amore dai stiamo andando a dormire eh? domani mattina si inizia sei contenta? sì ok mi fa piacere Buonanotte, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Buon ritorno a scuola a tutti, ciao!